Bentornato Gianrico Carofiglio eh, collegato con noi stanotte da Bari eccolo Grazie. qui eh, fresco di audiolibro, poi ne parleremo perché il suo ultimo eh, romanzo, L'estate fredda, del quale abbiamo parlato qualche settimana fa, adesso eh, esce in audiolibro, poi ci, ci racconterà vi di, racconto, degli audiolibri che tra l'altro stanno andando molto bene. Eh. È l'unico so. segmento del mercato del libro in Italia che sia in crescita, è in crescita anche notevole, credo nell'ultimo anno oltre il 20%, che pur trattandosi di numeri in valori assoluti non alti, è un dato significativo, secondo me è da incoraggiare, perché è un bel modo di eh, fare un'esperienza di lettura diversa ed è un bel modo per parlare in un'altra maniera di, è vero, di libri io e uso per diffondere la lettura. è una cosa molto interessante. Molto interessante. Non è come leggere, è una performance, Beh, però va visto, ma visto in quel modo lì. Se sono gli stessi autori, vabbè, poi ci torniamo. Allora, il romanzo di Gianrico Carofiglio, l'estate fredda, è già insomma, da tempo un, un successo eh, editoriale. Adesso, come dicevamo prima, eh, caro figlio hai, ha letto eh, questo suo romanzo e ne ha fatto un audiolibro eh, che uscirà, eh, ricordamelo tu l'avevo scritto... Il 18 maggio uscirà. Ecco, eh, il 18 maggio, maggio il 18 eh, maggio. Tra l'altro eh, sarà anche al Salone dei Libri di Torino, caro figlio, per un sì. eh, reading eh, dello stesso eh, romanzo. Eh, che esperienza è stata? È la prima volta che tu no. fai un audiolibro? In realtà non è la prima volta, io sono fra i pionieri e grandi sì. sostenitori dell'audiolibro in Italia perché eh, questo è il settimo romanzo oh. che io leggo, dei miei, o meglio il settimo libro, sei romanzi e una raccolta di racconti e sono un grande sostenitore sin dall'inizio eh, di questa avventura della casa editrice Emons, eh, degli audiolibri perché ero e sono convinto che siano un modo per moltiplicare l'esperienza della lettura e del resto quest'idea poi viene confermata da quello che dicono i lettori o gli ascoltatori a parte quelle categorie di utilizzatori del libro che hanno dei problemi con la lettura, eh, chi ci vede male o non ci vede per niente o chi per esempio fa lunghi viaggi in macchina tutti i giorni, non ha tempo per leggere e quindi ascolta ma a parte quelle categorie che amano moltissimo l'audiolibro e che ne decretano il successo crescente poi ci sono eh, quelli che leggono i libri di carta e che hanno imparato ad affezionarsi alla voce magari dell'autore e dicono, e io sono d'accordo, che la lettura non è più la stessa quando è capitato di sentir leggere il libro dall'autore o da un bravo attore. E su questo una questione va eh, sottolineata. La lettura, la buona lettura dell'audiolibro non è una spettacolarizzazione, non è una recitazione, è come se uno leggesse il libro a qualcuno che sta a letto, come si leggevano le favole, in questa dimensione colloquiale che si colloca secondo me la bellezza dell'esperienza dell'audiolibro, del farlo e poi dell'ascoltarlo. È vero, guarda, io quest'estate sotto l'ombrellone mi sono riascoltato i promessi sposi letti da Paolo Poli, ed è stato. Eh, un... è meraviglioso. Fantastico, eh, è vero. Voi avete no, ascoltato... No, ma, ma io no. però lo trovo bellissimo come eh, esperienza. Ehm. Molto... È bello, tu... Cioè... Sì, io tantissimo, mi sono, mi, sono letto tu, mi sono fatto leggere tutta la quadrilogia della Ferrante, dalla, ah. dalla Aiuto, che è bravissima, eh, che sì. ha quel sottile velo di dialetto che sa alternare a un italiano perfetto, invece una più contaminazione napoletana, poi il pasticciaccio brutto ah, letto da Gifuni, insomma tante, tante cose, mi piace tantissimo.